Quando finisce la preistoria? La preistoria finisce quando inizia la storia. La storia inizia quando viene inventata la scrittura. Nel 3000 circa a.C. nasce la scrittura. Finisce la preistoria e inizia la storia al prossimo video ciao ciao